Oggi è venerdì, dal mio ultimo giorno qui in Germania. Non vi ho vloggato nulla ieri, perché ieri abbiamo lavorato dietro le quinte, abbiamo creato un sacco di contenuti eh, per adidas, per prodotti che però usciranno durante l'anno a luglio e ottobre, e quindi non ho potuto farvi vedere nulla e per voi non era molto interessante. Oggi è il mio ultimo giorno qui, però secondo me, speriamo, <ride> sarà una giornata molto più interessante da mostrarvi. Quindi vi porto con me in questo cosa mangio in un giorno mentre sono all'estero da Adidas e poi in viaggio verso casa Perché questa sera torno a casa ma arrivo tipo a mezzanotte quindi devo procacciarmi un cibo da qualche parte Quindi iniziamo con la colazione che io ovviamente la conosco già perché l'ho fatta ieri ed è strepitosa Alcune persone a volte mi scrivono nei commenti Silvia sì, ma sei in vacanza o sei in hotel, Goditi la colazione dell'hotel Allora sì ogni tanto però... Il fatto di trovare lo yogurt con i semi, con i cereali e la frutta, a me uno piace e due è funzionale. Io non sono qui in vacanza, sono qui per lavoro, ma uguale in entrambi i casi. Il mio obiettivo è sentirmi bene e mangiare per sentirmi bene. Quindi la colazione che voglio fare è qualcosa, soprattutto la mattina ne sento davvero il bisogno, che mi... Mh, liberi e quando io non mi sento appesantita non solo mi sento bene fisicamente ma soprattutto ho un umore totalmente diverso, cioè nel momento in cui io mi sento eh, gonfia grossa, appesantita, mi incupisco, mi, mi arrabbio perché non stando bene con me stessa non sto bene nemmeno in compagnia degli altri perché la mia testa è sempre lì a pensare a il fatto che sono gonfia che non mi sento a mio agio, che magari ho anche aree nello stomaco eccetera qui ragazzi la colazione è strepitosa questa è tutta la parte dolce dove tengo io, poi c'è tutta la parte salato, caldo eccetera ma qui ci sono cioè, frutta seccata, frutta secca tutti i cereali e anche persino quelli senza glutine poi qui yogurt muesli di quinoa no vabbè e poi i queen della colazione funzionale un chia seed pudding cioè, così cos ne manca a casa li mangio Kiwi. e tutto il resto la frutta e quindi big bowl di yogurt, kiwi, frutta secca, chia pudding e questi sono semi di lino tritati che è una chicca perché il nostro intestino li assorbe solo se tritati se mangiate i semi di lino interi non li assorbe perché sono troppo piccoli e il nostro corpo non riesce a romperli e poi eh, i muesli che non ci stanno subito <ride> ah e parte di una colazione super funzionale è il tacaldo lo stomaco. Eh. Dopo colazione sono tornata in camera e ora sto preparando la valigia. Perché, come vi ho detto, oggi è il nostro ultimo giorno e quindi dobbiamo fare il check-out. Prima di impacchettare tutto, vi volevo far sapere che sto rispettando anche qui in viaggio la mia skincare challenge. Per chi non mi segue su Instagram o per chi si è perso le stories, praticamente ho deciso di attuare una skincare sul mio viso. Non ho mai dato troppa attenzione alla cura della pelle del mio viso. Non mi struccavo poi così spesso, non mi lavavo il viso con i prodotti adatti così spesso, uh, insomma era un po' un casino, vabbè. Ora ho capito che devo migliorare e questo è anche stato grazie a dei prodotti che mi hanno mandato da aziende, tra cui quello che secondo me è davvero una figata e che è qui con me oggi perché piccolino e quindi ci sta in beauty è il foreo Luna, perché si chiama Luna questa cosa. Praticamente è uno strumento che ti serve per detergere il viso in profondità, ho anche portato i detergente che essendo questi barattolini piccolini passano il gate senza problemi. Ho iniziato la challenge da circa una settimana, due. Ammetto che non sempre sono riuscita a rispettarla, anche questi giorni non l'ho fatto proprio tutto di giorni da giorno, anche perché ho avuto orari un po' particolari, però mm, vediamo, uh, la mia pelle al momento non è che abbia avuto questo grande uh, cambiamento perché comunque ci vuole tempo ovviamente, forse un mese non sarà neanche abbastanza, però è giusto che io incominci a farlo perché anch'io, ragazzi sto invecchiando Adesso finisco di fare la valigia, faccio check out e iniziamo questa giornata. Questa mattina iniziamo con un allenamento che è stato co-creato dagli altri ragazzi e ci sono due gruppi, uno le ragazze che fanno una cosa tipo yoga, meditazione e allenamento con pesi e un altro gruppo che è quello dei ragazzi che fanno uh, allenamento funzionale e a corpo libero. Io ho deciso di andare con quello funzionale a corpo libero perché quello di yoga con... Basta, la scelta è stata fatta, perché quello di yoga e meditazione, eh, sì, però ho bisogno di muovermi, quindi voglio iniziare e spingere le mie endorfine al massimo, vero Save? Yes! <ride> Outfit del giorno, sono questi leggings con la riga color Tiffany, reggiseno color Tiffany, luci pazzesche qui dentro, e ora it's time to sweat! Kevin does look for one more mm -hmm. okay. I hands il secondo non ho il video, non ho non è piccolino, ma assassino uguale e ora passiamo alla seconda parte del workout che ancora non sappiamo ma hanno tirato fuori i trampolini 3 Raga che figata di allenamento, bellissimo, sudato da morire. Stupendo! Ora finito il cooldown e poi cibo 1, 2, 3, finito l'allenamento abbiamo potuto farci una doccia. Io mi sono cambiata, ho assunto sembianze umane e adesso abbiamo un workshop. Vediamo. E qui post-workout fanno questi smoothies che puoi scegliere il livello dipendentemente dai grammi di carboidrati, 20, 30, 40 grammi scegli il gusto e scegli che proteine metterci yogurt, vegane o whey io questo me lo sono fatto fare uh, con lo yogurt perché io non mi piace un po' di polvere I take the best exercise, I take the best exercise workout program in the world The best one you ever see, maybe it's excess, whatever. You <laughs> take it and I drop it on a person who is like this floor. <laughs> Emotions? Uh. <coughs> Look at shame. <coughs> Look shame. at shame. Oh. Spiderman. Spider Spider <laughs> Or alien. Uh. Sorry. Wrong. Okay. Did you get that yeah. for Hanno creato per noi le felpe personalizzate Adas Training Squad Hola. Con il nome dietro Ragazzi, cioè, sta è, è emozionante, è bellissimo Guardate, Sono tutti felici Pranzo, due salad ball Con tutti Dopo pranzo è ora di un nuovo allenamento con wake yoga. Mi stava spiegando che questa è fatta tutta di legno, la parte di sotto anche che è bombata, non è fatta di plastica come le solite, questa parte di sotto è fatta con legno riciclato, mentre questa è fatta con legno che proviene dalle spiagge ed è tutto legno eh, tedesco, tipo dalle spiagge tedesche eccetera. Your shoulders and your right shoulders behind you. Lift your chest while well, Inhale, high. Inhale, a little bit up. Inhale, low Exhale, Inhale, low knee. Inhale, low knee. Inhale, low knee. Inhale, low knee. Inhale, low knee. Inhale, low Inhale, quindi ora finito con questo allenamento di yoga passiamo all'altro che dovrebbe essere foam roll ma non lo so, oggi è una giornata piena di allenamenti e sono strafelice. E ora sessione di relax? Si spera perché siamo al terzo workout della giornata. I'm Italian. Yes? Ma un foam roller cosi? Aaaaaaah! Sì! Sì! Oh! Non voglio nella mia vita! Ok! And then go! Up and down! What do you think with the vibration? Uh, this... That, you know, that, that. <laughs> <laughs> <laughs> That's è oh yeah. That yeah. that the facial tissue. You're this is right now. Right. about the yoga board? It's nice. Yeah. Yeah. Yeah. Test, so it's yeah. perfect this yeah. one after we are. <laughs> I tried it once it's really Ho finito anche con la sessione di stretching. Session adesso abbiamo un'ora prima di avere il transfer in hotel quindi uh, mi metto un po' a computer cioè prima, mangio qualcosa che <ride> qui c'è ancora lo spread stamattina poi mi metto a computer e inizio un pochino a editare i video qui il labbro uh, sta leggermente meglio ma io ogni volta che parto mi dimentico il burro cacao e questa è la situazione dopo tre giorni e poi alle 5 andiamo tutti, siamo un bel gruppetto che prendiamo il volo alle 8 quindi ci vediamo dopo Bye Erzo Salve saluta Siamo arrivati in aeroporto E adesso dobbiamo passare Il metal detector Ma dovete sapere che siccome viaggio alle 8 di sera Io questa mattina a pranzo Sono stata previdente E ho preso del cibo dalla mensa di Adidas E adesso lo devo far passare sotto il metal detector Speriamo perché questa è la mia cena Un'insalata di pollo che ho preso stamattina E una forchetta che ho rubato al McDonald's Un tempo la Vale mi ha regalato questi squeeze di Damiano Che sono praticamente del burro di mandorle in uh, bustina E adesso me lo sto ciucciando perché avevo voglia di qualcosa di dolce, buonissimo, è davvero pratico, non so in realtà se li vendono, secondo me li danno soltanto alle fiere, agli expos, quindi magari a Rimini Wellness li daranno, quindi se li trovate prendetevi perché sono comodissimi da viaggio. Bene, sono tornata a casa, mi sono cambiata, struccata, sono pronta per andare a letto, sono le due di notte, quindi buonanotte, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!